Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale vi porto un altro glitch dei soldi per tutti coloro che non hanno il palazzo del ceo ma hanno la clubhouse allora per fare questo glitch giustamente avete bisogno di un amico stare in sessione privata e la clubhouse questo glitch lo potranno fare tutti quelli che eh, non hanno il pallino azzurro quando gli compare quando gli diciamo avete un amico in garage insomma quindi quelle persone facciano questo glitch gli altri c'è un altro glitch sul canale che ho portato ieri allora a questo punto ragazzi come avete visto dovete avere il garage pieno ovviamente e dovete avere una moto che volete duplicare la moto che vale di più nelle modifiche non andate a scegliere la e cazzate varie perché la non vale un cazzo nelle modifiche ve lo dico in anticipo così evitate di fare eh, domande così alla cazzo insomma ragazzi quindi dovete prendere una moto che vi dà tanti soldi quando è modificata per esempio quella che ho io è buona poi ce n'è anche un'altra non mi ricordo quale, quale cazzo è però usate anche quella a questo punto quando avete questi requisiti ragazzi che cosa dovete fare vi dovete ubriacare anche qui ultimamente girano i glitch di imbriagoni. E adesso ragazzi io vi faccio vedere il movimento che dovrete compiere dopo ok non adesso allora il movimento che andrete a compiere dopo sarà questo di scambiare la prima con la seconda e la seconda con la terza ragazzi ok dovete compiere questo movimento quello che vi ho appena fatto vedere quindi a questo punto ragazzi che cosa dobbiamo fare io rimetto tutto a posto e vado ad invitare il mio amico in garage. Come nel glitch del CEO, il nostro amico non accetterà, noi entriamo sulla lista dei veicoli ed andremo ad unirci al nostro amico. Andiamo su giocatori, andiamo ad unirci al nostro amico che ci sta aiutando. Ci uniamo direttamente perché, tanto comunque, la sessione è privata, quindi non ci farà unire. Avremo questi due messaggi e poi ritorneremo automaticamente nel codice. e qui facciamo lo scambio la prima con la seconda e la seconda con la terza ragazzi quindi quando andremo a scambiare la seconda con la terza il nostro amico andrà ad accettare il messaggio di eh, entrare nella clubhouse come nel glitch mh, del cielo insomma ragazzi è abbastanza semplice quindi andiamo a eh, fare il passaggio quindi come ho già detto ragazzi ve lo ripeto ancora la prima con la seconda e la seconda con la terza ok quindi possiamo partire nel fare il glitch ragazzi a questo punto il nostro amico si posizionerà eh, sul telefono e, e andrà a comunque ad accettare il messaggio prima con la seconda seconda con la terza ragazzi ci troveremo spawnati fuori dalla dalla clubhouse e una volta che saremo spawnati fuori dalla clubhouse che cosa dovremmo fare? aprire il telefono e andare a comprare eh, una faggio ragazzi dobbiamo semplicemente comprare una faggio a me mi ha spawnato qui sul tetto però insomma non è importante e andremo a comprare una faggio e la andremo a sostituire con quella che è al terzo posto in questo caso insomma adesso vedete nella lista che cosa faccio io e rifatelo tutto quanto paro paro ragazzi almeno state sicuri che non vi sbagliate ok? quindi andiamo ordina per prezzo compriamo una faggio e andiamo a sostituirla ragazzi andiamo nella clubhouse e andiamo a sostituirla con la faggio che si trova al terzo posto ragazzi perché comunque al secondo posto abbiamo la la moto anche se il nostro amico eh, la moto la verrà la vedrà al terzo posto noi al secondo posto vedremo la moto nella lista del meccanico A questo punto ragazzi dovete aspettare che vi arriva la, diciamo, il messaggio che vi dice che la moto è stata consegnata O comunque il Vespino del cazzo è stato consegnato E quando il Vespino sarà consegnato potrete entrare tranquillamente in garage E eh, prendete la vostra moto e andate dentro l'officina e cambiate o la targa se ce l'avete oppure mh, in caso le moto non avessero una targa cambiate non so i fari cambiate qualcosa l'importante è che cambiate qualcosa ragazzi ok una volta che avete cambiato qualcosa avrete la moto duplicata a questo punto eh, vi basterà ripetere il glitch e avrete il vostro garage della clubhouse pieno di moto ragazzi detto questo iscrivetevi al canale lasciate un bel like che mi supportate così mi stimolate pure a fare altri video di glitch e vi lascio al resto del video un saluto a tutti al prossimo video ciao a tutti